Ok dai, tra un'oretta entriamo in Italia e poi andiamo verso Brescia dove incontreranno l'altra parte delle loro famiglie che erano già in Italia. Direi ormai Stiamo andando verso la fine di questo viaggio che sicuramente ha avuto molti aspetti, dalla preoccupazione alla gioia, abbiamo avuto varie fasi in questo viaggio, è stata una cosa sicuramente bella. La compagnia è stupenda, ci siamo trovati bene, abbiamo passato dei bei momenti, sono stati anche dei momenti molto toccanti perché la situazione è veramente di quella da toccare da prendere con le pinze e così insomma. Vai. mezzanotte del terzo giorno si conclude così, da dove siamo partiti questa avventura. È stato un viaggio carico di emozioni, soprattutto nei momenti in cui abbiamo avuto il contatto con i nostri ospiti e anche quando li abbiamo salutati. È stato un momento carico di preoccupazione quando eravamo in attesa, è stato comunque un viaggio che non dimenticheremo facilmente tutti noi volontari che l'abbiamo fatto. Grazie a tutti voi che ci avete supportato in queste ore, perché i vostri messaggi che ci, che ci giungevano sono stati sicuramente importanti e di grande supporto per quello che stiamo facendo. Grazie a tutti voi, grazie ai volontari, grazie alla Croce Verde.